Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla, benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi, Niet Challenge, nulla di nulla Semplicemente una piccola sorpresa, sia per me sia per voi in un certo qual senso Perché mio fratello ha deciso di regalarmi una Switch Volevo davvero giocare un sacco di recente Animal Crossing con un mio villaggio E per farlo mi serviva una Switch, ma non volevo prenderla C Capite com'è, non è molto usuale prendere Switch per un solo gioco Ma mio fratello ha pensato bene invece di, di farlo Quindi ragazzi vi lascio di seguito appunto la mia reazione al regalo vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di seguirmi su Instagram Su Instagram mi chiamo FortoDogamer, Quindi mi trovate sicuramente Vi ricordo che ogni sera alle 9 siamo in live sul sito Viola Vi lascio il link in descrizione nella sezione live streaming E niente ragazzi quindi beccatevi stare reaction. Ma non prima di un piccolo annuncio Ragazzi volete giochi a prezzi scontatissimi Beh andate nella descrizione dei miei video E nella sezione social cliccate su questo link Andrete su instant gaming Un sito ragazzi, dove ci sono giochi Veramente a prezzi stracciati Ma non solo potete anche trovare Abbonamenti del PSN e card del PSN A prezzi scontati Quindi mi raccomando ragazzi fateci un salto Ci siamo ragazzi For tu. Tutto questo è per te. Non scherzo. Vedi, okay. vedi, pesa, non è, non è una, una presa è in la giro. Della tua. No. Mm, no, io no. ho l'altro colore, no. fra... No. <ride> vedi, apri, apri la, aprila, no. vediamo. Vediamo se è fake. Dai, può essere uno scherzo, non si sa mai, eh. No, se nessun... no. <ride> no. e vedi, se non, lo so. non lo so. Vediamo, bello. è, Vediamo, vediamo. È vero, è vero, non mi sgamato. sgamato sola. Vediamo, vai, vai. Eh, ci sta. Ci sta, è nuova, fra, è nuovissima, ah, veramente ah, nuovissima. L'ho fatto una spedizione. Eh sì sì sì, no, è nel periodo in cui spedivano ancora l'ho presa. Perché già da qualche giorno ti ah, vedevo no, un attimino... Ti arrivato, eh, tipo, okay, eh, okay, col morale okay, a terra. Okay, e qui okay, ho detto, okay, incomincio no, a prendergliela... Ma non è neanche la Light, è proprio quella... Sì sì, è quella col dock. Ci possiamo pure fare video insieme. Possiamo giocare senza problemi dalla tv. Ci divertiamo wow, un botte, no, sti no, giochi. No, la volevi, no, tempo no, fa... Esatto, dicevi, vuoi giocare a Mario Kart, voglio giocare ad Animal Crossing ed eccola qua. Però adesso... Adesso vogliamo l'unboxing professionale. Allora ragazzi. A due Joy-Con, uno azzurro, l'altro rosso. Andiamo a Non è rosso, è. Sono daltonico, questo lo lanciamo. <ride> eh, lo sono anch'io, perfetto. Vai. la oh, principale che... No, vabbè, velocizza l'unboxing. Sì. Quanto deve durare? La, la conosciamo ormai. Le Vediamo le un attimino nuovi rispetto ai nostri, soliti. Guarda, guarda, vabbè, poi ci sono ovviamente vabbè, tutte le cosucce normali, cioè c'è il cosiddetto cane che in realtà è il controller. Okay. Quando metti? Sei contento almeno di sto regalo? No, non ti abbraccio perché se stai registrando. No, a un metro di distanza, allora, non esageriamo. Mi raccomando, lavatevi spesso le mani. Non uscite di casa e fate i regali ai fratelli okay. che vedete giù di morale. Sì, sì. Esatto. Non hai detto grazie. Prego. Ma come prego? Grazie a Ok ragazzi quindi avete visto Veramente molto molto apprezzato Mi sfonderò di Animal Crossing Distruggendo tutta la mia produttività in generale nella vita Non mi vedrete più su Youtube Tanto che giocherò a Animal Crossing Cazzo da parte io vi ricordo di lasciare un like Di mettere un commentino, di iscrivervi Di seguirmi su Instagram, di seguirmi sul sito Viola Per non perdervi le live Di tutto ragazzi e ci si becca alla prossima Ciao